Ciao ciao ciao a tutti ragazzuoli, sono Petru, e il Tanke e questo nuovissimo video che faccio, questa volta per la nuova serie di Minecraft che si chiamerà... Uh, non lo so, lo vedrete direttamente nel titolo del video in ogni caso, inizierò un nuovo mondo in uh, sopravvivenza come potrete vedere qua non cambierò nulla, non metterò seed, non metterò comandi né bauli bonus e... Creiamo subito e immediatamente il mondo che chiamerò uh, lo chiamerò Decas Survival, perché Decas era il mondo che avevo creato tanto tempo fa dove avevo costruito la mia casa, nella quale ho fatto il video che ho chiamato Come fare una bella villa su Minecraft. Se non l'avete visto guardatelo. In ogni caso, iniziamo, creiamo il nuovo mondo. Sono elettrizzato perché spero davvero di trovare una bellissima pianura dove poter fare cose, costruzioni e dove possiamo sbizzarrirci. Allora, aspettiamo che si carichi. Mm, mm, mm, mm, mm, metto la musichetta. Che bella la musica d'attesa, eh? Ci metto un bel po'. Ma che belli i miei balli. Potete mettere? Ecco qua il nostro mondo che sta per essere creato all'inizio. Laggerà. Ah, qua ci sono subito delle bellissime pecore con cui ci farò il primo letto. So già cosa farò. Qua c'è una. Questa mi sembra una pianura. Questa. È una foresta con i funghi giganti, vedo la. Sì, nel lag vedo dei funghi giganti. Andiamo avanti. Del legno di Oak molto carino, molto carino, molto carino. Tra l'altro l'ho sempre chiamato legno di Oak, ma non so come si chiama in italiano. Allora, qua vedo delle altre pecore. Penso che dovrò andare cioè per lustrare un po' per capire dove fare le prime costruzioni, per capire dove Insediarmi. Ma questo penso che lo farò dopo. Dopo aver concluso questa puntata. Adesso iniziamo a cercare di sopravvivere. Innanzitutto prendiamo della legna. Che è la prima cosa da fare sempre. Quindi andiamo a, a prendere la legna. Ad abbattere questi alberi a mani nude. Sì, ma non devo muovermi mentre li abbatto. Perché se no non abbatto un bel niente. Uno. Sì, ma non me l'ha dato. non me l'ha dato? Bello. Ah, no me l'ha dato. Ok. Nuove ricette sbloccate. controlla il ricettario dopo, amico. Ok, vamonos, vamonos. Forza, forza, forza. Va bene, distruggerò un altro albero nella speranza che questo mi droppi un seme perché così non distruggo il paesaggio e faccio in modo di poter avere altri alberi più avanti, altra legna. Le cose che farò oggi saranno queste: creerò una crafting table, creerò degli attrezzi per poter minare, eccetera. E farò una spada dopo aver trovato della pietra così potrò difendermi dagli eventuali mob. Creerò subito un letto, quindi intanto craftiamo una crafting table. Eccola qua, sì ma Oh. Ah, non sono gli stessi, vero? Che scemotto. E troviamo un punto dove accamparmi per la notte. Allora, mi accamperò qui. Poi non sarà niente di definitivo, chiaramente. Dopodiché mi faccio un bel Piccone mm, le cesoie, non posso ancora farle perché non ho il ferro. Quindi direi che vado subito un attimo a minare della pietra per poi poter fare una spada di pietra che mi servirà per difendermi. Per, uh, per fare tutto, per uccidere le pecore, per poi fare il letto. Che mi sembra forse la, la cosa più importante. Perché quando viene notte, se vado subito a dormire, evito si sponino dei mob. Mi, mi spiace distruggere questa parete. Però lo devo fare, evito che si spogino di mob quindi evito di morire già all'inizio, che è la cosa più importante, secondo me. Oh, carbone? Ecco, mi dovrò fare delle torce. Quello sì. E aver trovato del carbone così a caso è la manna dal cielo, davvero? Tra l'altro, questo piccone si sta subito distruggendo perché è un piccone di legno ed è una schifezza. Però si distruggerà solo dopo aver preso il carbone. Perché prendere il carbone. È una degna morte, una degna distruzione. Ho avuto dei problemi con la telecamera, in ogni modo ho preso del carbone e adesso mi, mi sto ridirigendo verso la crafting table per craftare degli attrezzi di pietra perché sono andato a prendere anche la cobblestone. Allora ragazzi, eccoci qua la crafting table. Ora cosa farò? La prima cosa è fare una bellissima spada. Una bellissima spada per poter ammazzare le pecore... E quindi prendere la lana, perché attualmente non ho una cesoia. Perché nella mia piccola e veloce esplorazione non ho trovato del ferro subito. Ma non importa, ci penseremo dopo. Quindi, dammi, dammi la lana. Dammi la lana! Ecco qua, la lana. E poi del cibo che poi dopo tramite la fornace mi cuocerò. Perché, come potete vedere, ho già perso una cosciotta. Ho perso una cosciotta perché sono caduto nel dungeon. Perché c'è di là. Comunque, dammi taccar, maledetta no. ok, Poi mi ho dato due pezzi di carne benissimo, ora che ho tre pezzi di lana e quattro pezzi di carne e ho della cobblestone, mi farò subito una fornace col carbone metto a cuocere la carne così ho eh, da mangiare mi faccio un letto e siamo a cavallo allora, partiamo con la nostra bellissima fornace tac Eccomi qua ragazzi, ho dormito, ho fatto il letto bianco come potete vedere eh, Mi sono perso perché è arrivato qualcuno a casa Comunque ci siamo, ho fatto il letto, ho fatto la fornace e adesso la metto in funzione subito eh, Metto del carbone dentro e a cuocere questi Così avrò da mangiare Poi faccio delle torce per poter illuminare sì. Ok E le mettiamo subito qua Oggi punterei, oltre ad aver fatto questo, quando ho preso da mangiare, mi eh, faccio una mini casetta, ma proprio piccola, di pietra, in modo da non essere sempre all'aperto. Non farò nient'altro in questa puntata. Ah sì, no, no, no, faccio un'altra cosa e la faccio subito, perché ho preso, ho preso dei semi, ma ne prendo altri. Pianto del grano, perché? Pianto del grano per poter fare le piantagioni e nella prossima puntata eh, poter... Eh, gli animali col grano Poter comunque mangiare Farmi il pane eccetera Devo fare con la crafting table la zappa Allora facciamo delle Degli stick Dei bastoni Dopodiché non ho abbastanza pietra per fare la zappa L'ho usata per fare la crafting table Stupido me Va bene la vado a prendere subito La pietra che mi serve questa non è pietra. Ah. Ah. Arrivo, arrivo. Ci vediamo quando ho preso la pietra. Eccoci qua ragazzi. Ho preso la pietra che mi serve per fare la zappa e per fare anche un piccone. Così mi faccio il piccone di pietra. Vado a prendere la pietra necessaria per fare la casetta e la faccio subito. Poi faccio una porta con il legno che ho, così avrò anche la porta. Okay. Che master. Allora, Qua ho finito di cuocere, mi prendo la carne e il carbone che è avanzato. Dopodiché faccio nella crafting table, dove la pietra, il piccone e crafting table la, oi, la zappa. Benissimo, mangio il cibo, <ride> oserei dire. Benissimo. E con la zappa, che chiaramente è qua, faccio... Uno. Quanti semi ho? 5, 3. 5, ma ne voglio più di 6 6 intanto faccio pulizia con il forno. cioè faccio prendo due piccioni con una favia se, una fava, una flavia ok 7 semi intanto inizio a piantare così così ci siamo almeno questo è fatto, benissimo ora che ho preso da mangiare ho fatto la piantagione, direi che è il momento di fare questa mini casetta. So che non è una cosa che si fa di solito, ho visto altri primi video di Minecraft, ma questo è il mio mondo, no? È Deca Survival. E quindi è il momento di fare per me la casetta. Eh sì. Ho preso 31 pezzi di pietra, non so se bastano, non so se bastano per fare la mini casetta, ma non deve essere grande, deve essere una roba a piccola, a grezza. Perché dovrò ancora coprire bene com'è questo mondo e darmi un punto di riferimento mi sembra la cosa migliore. Questo punto di riferimento lo faccio qua, lo creo qua dove avevo già messo il letto, quindi faccio, lo faccio in piccolo perché non mi importa farlo molto grande, facciamo così. Perché me lo mette da solo? Minecraft, what are you doing? Lo sei solo te. Ho pochi pezzi ancora, sono stato stolto, però potrei arrangiarmi con legno, non importa. Qua sopra ci metto il legno, perché non me ne frega niente del fattore estetico in questo momento. Mi interessa di avere una piccola casetta con... nel quale ripararmi. E nel quale essere sicuro durante la notte anche se non, non dormo subito all'istante Prendiamo le cose che sono qua dietro Utilizziamo questo piccone perché tanto è arrivato alla fine del suo percorso E non mi interessa niente distruggerlo Letto lo piazziamo qua Da questa parte, crafting table e fornace Facciamo subito una porta Si! Sì. Ciao, eh Tre porte, giustamente, vero Dimenticavo, non importa <ride> Che deficiente Perfetto Poi dopo penserò alla parte sopra In ogni modo creato questo Prendo altro legno per fare la cassa E poi concludiamo questa puntata Mettiamo delle torce un po' sparse qua dietro Così proprio per dare un riferimento luminoso a questa casetta E ora entriamo Facciamo così Facciamo così, trasformiamo tutti in assi di legno. Si sì, so che si può fare con shift, ma non avevo voglia in questo momento. Un baule che ho messo sotto, lo, lo prendiamo, lo mettiamo qui ed è lo piazziamo là davanti. Perfetto, perfetto, un corno, un po' bruttina, però vabbè. Salgo qua sopra e faccio ciò. Non avevo voglia di fare le sedie, faccio questa cosina qui. Non ho più legna, non ho più legna, che pollo. Ho finito la legna. In ogni modo, ci vediamo quando avrò preso la legna, tra un attimino. Eccoci qua ragazzi, ho preso la legna e infatti eccola qui. Adesso salgo di nuovo su e concludo la mia piccola opera, cioè quella di fare una specie di tetto, niente di, di speciale. Mi sono accorto che non ho fatto un'ascia per prendere la legna e ho, oh le, che e ho uh, preso la legna col piccone non importa perché è la prima puntata però non è stato carino penso neanche per voi un po grossolana questa casa ma non importa perché è la prima casa deve essere grossolana deve essere deve dare l'idea di essere in prova perché è la prima puntata e poi inizieremo a fare tante belle cose dalle prossime promesso quindi ragazzi concludo qui la prima puntata vi ringrazio tanto per la visualizzazione ci vediamo presto, vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli, ciao ciao.